Eh, volevo ringraziare l'assessore Enrico Panini che penso stia eh, arrivando e il dottore Salvatore Iliano che invece è già arrivato, è stato un, un prezioso eh, supporto eh, in, in loco, più di un supporto direi. Eh, che cos'è Expo dei Popoli e perché siamo qui oggi? Eh, ricordo a chi, a chi fossero utili, ci sono le cuffie per traduzione all'ingresso, eh.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 sfida di nutrire il pianeta e farlo in modo sostenibile. Noi abbiamo accettato questa sfida, ci abbiamo lavorato tre anni per portare 180 delegati da 50 paesi diversi del mondo abbiamo accettato questa sfida mettendo eh, i concetti di sovranità alimentare e di giustizia ambientale al centro della nostra risposta e eh, dando voce a coloro eh, che ci sembravano e eh, tutt'oggi ci sembrano i grandi esclusi eh, dell'esposizione ufficiale, ovvero i piccoli produttori di cibo, i contadini, gli allevatori, i pescatori di piccola scala, mh? coloro che ancora oggi eh, nutrono il pianeta producendo il 70% del cibo che, che mangiamo, mh? coloro che sono i primi ad investire in agricoltura, i primi a dare lavoro, e coloro però che paradossalmente sono sistematicamente esclusi eh, nel, nei luoghi di decisione politica, a meno di prendersi quello spazio di, eh, di partecipazione come sta succedendo alla Commissione di Sicurezza Alimentare della FAO, un modello di governance in assoluto da replicare anche in altre istituzioni. Ebbene, Questi contadini sono venuti eh, a Milano, c'è tutto un processo ovviamente di preparazione partecipata del forum in cui insieme a queste reti abbiamo deciso il palinsesto dei lavori, abbiamo costruito un, un documento di introduzione ai lavori in cui abbiamo definito eh, le visioni comuni e poi abbiamo eh, svolto un lavoro di tessitura, eh, di conoscenza reciproca. Eh, e poi di stesura di un documento eh, finale del, del forum, all'inizio la chiamavamo carta di Milano, ma questo succedeva tre anni fa, poi c'è stata un'inflazione di carte, che uscivano carte da tutti, allora l'abbiamo chiamato semplicemente documento conclusivo, output document in inglese per essere più sobri, eh, e questo documento conclusivo che eh, non so se è, stato riuscito, se è stato inserito in cartellina, comunque trovate sul sito di Expo dei Popoli, eh, è un documento conclusivo che eh, dice che serve agroecologia e sovranità alimentare per eh, guarire sistemi alimentari malati. Questa è un po' questo, anche questa categoria medica, è un po' la traduzione italiana eh, del documento conclusivo di Olivier Descouter, che è stato relatore delle Nazioni Unite sul diritto al cibo. Che ha chiuso il suo doppio mandato dicendo proprio questa cosa: gli sistemi agroalimentari sono rotti, so they are broken in inglese e we need uh, food sovereignty agroecology to, to mend them, quindi per, per aggiustarli, per, per um, curarli. E i sistemi agroalimentari sono malati uh, perché uh, ci sono effettivamente eh, un pugno di multinazionali che controllano quei sistemi agroalimentari e quindi rendono quei sistemi molto efficienti nel garantire loro l'autiprofitti e molto meno efficienti, direi quasi in, totalmente inefficaci nel garantire un diritto a un cibo buono, pulito e giusto per il resto del pianeta. Abbiamo fatto questo, questo forum, ci abbiamo lavorato tre anni, eh, con tanta fatica, abbiamo usato soldi pubblici soldi pubblici per realizzare questo, questo forum eh, e eh, poi abbiamo, usato, abbiamo cominciato a usare da giugno in poi questo documento conclusivo come uno strumento di screening, per usare, per usare le metafore medico-sanitarie, un documento di screening delle politiche italiane ed europee che hanno a che fare con il cibo e con le risorse eh, fondamentali per la produzione di cibo, quindi acqua, terra. Sementi in, in primis. E quindi abbiamo organizzato a luglio un evento eh, di eh, analisi di quella che sarebbe stata poi la nuova agenda di sviluppo post 2015, quindi nuovi obiettivi di sviluppo sostenibile. Abbiamo cercato di capire quanta sovranità alimentare c'è in questo obiettivi di sviluppo sostenibile, in questa Agenda 2030, oggi rinominata così. Eh, e eh, il 25 novembre faremo un evento invece sul nesso fa diritto al cibo e riscaldamento globale verso la COP21 di Parigi ovviamente, quindi anche lì useremo la dichiarazione finale del forum eh, per capire quanto del, delle bozze di accordi verso Parigi eh, contengono la, la, diciamo, la, la filosofia della sovranità alimentare e la centralità dei produttori di cibo nella governance di, questo, di, questi, di questi temi. Ehm, ieri si è chiuso proprio a Popia Napoli invece il grand tour di Expo dei Popoli, che è stata un'altra iniziativa che abbiamo messo in piedi, cioè riportare sui territori italiani i discorsi eh, fatti al forum di Milano, i discorsi fatti, questa chiave global, l'abbiamo riportato in una chiave local, perché da 10-15 anni a questa parte, l'abbiamo scoperto ieri, noi siamo local. Questo, siamo locali in tutto quello che, che, che facciamo e quindi la, la connessione fra globale e locale sta proprio nel nostro DNA di associazioni, di ONG e di movimenti. Sui territori eh, ci siamo inventati questa, questa quest operazione di, di, di comunicazione eh, che non è qualcosa di trascurabile di questi tempi. Abbiamo eh, preso due ambasciatori che sono due Pulmini Volkswagen T2, quelli che piacciono a tutti, quelli dei surfisti, l'abbiamo personalizzati Expo dei Popoli e l'abbiamo fatto girare eh, nelle città da nord a sud. Siamo partiti da un'altra città di mare, Genova, il 4 ottobre, siamo passati da Torino, da Bologna, siamo usciti Senigallia, Centro Italia, Firenze, abbiamo attraversato eh, il Tirreno, siamo andati in Sardegna, Oristano, da Oristano abbiamo preso il traghetto ancora sotto Cagliari, Palermo, quindi abbiamo visto la Sicilia, e ieri abbiamo chiuso in piazza Dante, qui a Napoli, qui dietro, per chi non, non la conoscesse, è una piazza importante, dove siamo stati eh, accolti, è stato il miglior modo per chiudere questo tour, da tre classi eh, di studenti delle scuole eh, superiori, dell'Istituto istituto tecnico di Pomigliano d'Arco, che sono venuti apposta a Napoli per incontrare eh, il Gran Tour, e, e quindi è stato veramente un modo... Magnifico di chiudere questo, questo grand tour. Eh, perché siamo qui oggi? Siamo qui oggi perché eh, a rappresentare un, una rete sociale che in Italia e nel mondo considera il cibo, come stavo cercando di dire, come un punto di vista centrale e definire nuovi spazi politici, nuovi spazi di azione. Eh, e siamo qui oggi, poi per su più uno specifico, per dire che in un mondo sempre più urbanizzato, sapete che ormai la popolazione urbana ha superato la popolazione rurale, il cibo come questione politica territoriale urbana deve diventare una priorità sia nel dibattito scientifico che nelle agende istituzionali. Non può essere altrimenti nel 2015. E però per fare ciò occorre superare l'idea falsamente, falsamente moderna che considera il cibo in termini esclusivamente produttivi e rurali e quindi lo fa uscire dalla, da, dal... lo fa considerare come un oggetto, un fenomeno non urbano. Sperate, la fatica che, che si fa per parlare con eh, alcuni assessorati, per fare capire quanto questa questione sia trasversale, non ci, non ci può essere un assessorato al cibo, un assessorato, un assessorato alla sicurezza alimentare, un assessorato a tutte le cose che oggi parleremo. Sono questioni nettamente trasversali e serve approcciarle in questo modo, sia a livello locale che a un livello centrale. Eh, le relazioni che il cibo infatti intrattiene nella, nella, con la vita nelle città sono molteplici, spaziano appunto dal benessere, la qualità della vita, ai, dai temi ambientali, allo sviluppo economico, alle questioni sociali e culturali, gli intrecci sono tantissimi e eh, in molte parti del mondo questi intrecci eh, hanno dato forma ad agende politiche veramente moderne, quindi questo veramente sottolineo fa il paio con il falsamente moderno di prima, sono veramente moderne perché sono in grado di rispondere alle sfide di questo tempo e sono in grado di organizzare una transizione verso sistemi agroalimentari più giusti e più sostenibili. Per questo oggi è la parola chiave, oggi è importante uscire dalla nicchia che abbiamo rappresentato negli ultimi 20-30 anni e cominciare a pensare di diventare sistemici, quindi organizzare una transizione. Il piccolo non può sostituire il grande dall'oggi al domani, noi oggi siamo convinti che il piccolo sia il modello a cui puoi fare riferimento sia il modello su cui puntare soprattutto in un momento in cui le risorse pubbliche vanno restringendosi Bene, più si restringono le risorse pubbliche più devi decidere su cosa puntare non puoi puntare allo stesso modo sulla piccola produzione agroecologica alimentata da fonti rinnovabili o sulla grande impresa agroindustriale basata ancora su chimica e petrolio è tempo di scelte questa cosa la disse il Presidente della Repubblica Italiana il 7 febbraio scorso eh, e eh, la sua voce si unì alla voce di un altro eh, grande riferimento su questi temi, che è ovviamente eh, Papa Francesco. Um, quindi questo è il, il contorno, il contesto di questa conferenza, eh, e in questa conferenza eh, vedrete delle, oltre, si svilupperà in questo modo. Ci saranno una relazione introduttiva la mattina, e una relazione introduttiva il pomeriggio, ehm, cura di Anna Moragues Faust eh, dell'università di Cardiff e la seconda di Florence Egal ehm, del mi ricordo mai Florence, scusa il network eh, beh, e, e comunque dell'advisory board del, del comune eh, di Milano sulla, sulla food policy eh, dopo sono testimonianze dalle città e la cosa che, ci ha, che abbiamo voluto è che queste testimonianze delle città quindi di buone pratiche dalle città arrivassero sia da rappresentanti degli enti locali, sia rappresentanti delle associazioni. In questo modo vogliamo proprio rappresentare anche fisicamente l'alleanza naturale che c'è fra questi soggetti, perché sono i soggetti che si trovano ehm, in prima linea, fianco a fianco, sui territori, ad affrontare le, le questioni e, e spesso, molto spesso, riescono a sfuggire alla logica eh, dei governi centrali, troppo spesso influenzata dalla lobby dell'agrobusiness, e insieme riescono a costruire